e hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi insieme a dark glitch ragazzi e vi portiamo una esclusiva ragazzi un glitch massivo esclusivo quindi questo ce l'abbiamo solamente io e dark glitch anche perché l'abbiamo scoperto noi tramite alcuni glitch ma passiamo al glitch prima cosa sessione sola di inviti due amici tra cui uno che sarà in macchina con voi e uno che sarà in una missione di rockstar e ci servirà per alcuni secondi quindi fate bene attenzione a questo passaggio ragazzi questo passaggio ve lo mando a rallenti come vedete dark si sta preparando un partecipa a sessione quindi a questo punto ragazzi che cosa dovete fare e... vi avviate verso la base operativa e quando staremo entrando nella base operativa l'amico che è con noi farà un partecipa sessione e si fermerà sul primo messaggio quando vedremo che si starà chiudendo ragazzi la base operativa gli diremo vai ora e accetterà il primo messaggio e si fermerà sul secondo ragazzi come state vedendo quindi a questo punto eh, rimarrà su questa schermata nera noi entreremo in base operativa dopodiché dovremo risalire in auto, ma dovremo aspettare un 5 6 7, pure 10 secondi, ragazzi. Quando staremo risalendo in auto e si vedrà la portiera che si aprirà, insomma, quando saremo salendo in auto e il nostro personaggio poggerà il culo, ok? Sul sedile, gli diremo al nostro amico vai e in quel momento dovremo accelerare. Il nostro amico premerà X, avrà un lag e si ritroverà dentro la base operativa eh, invisibile se non si trova non si ritroverà nella base operativa perché avete visto che c'era un piccolo lag che si è trovato per strada e poi l'ha sbattuto nella base basterà ripetere lo stesso passaggio che avete appena visto a rallenti e il gioco è fatto dopodiché ragazzi dovete diventare presidenti del motorcycle club per rimandare il vostro veicolo nella base operativa, mi raccomando non entrate mai con una macchina nella base operativa ok? dopo aver fatto questo passaggio perché altrimenti sbagherete il vostro amico e dovrete ripetere tutto quanto da capo, come vedete nell'inquadratura in alto a destra Dark Glitch si muove nella, diciamo nella mia base operativa ma è invisibile, adesso noi andremo a renderlo visibile ragazzi ok? quindi eh, si passerà per renderlo visibile allora ragazzi il passaggio di rendere visibile dark o comunque il vostro amico che vi sta aiutando non è necessario noi lo facciamo semplicemente per farvi vedere che c'è un'altra persona in base operativa ovviamente anche se si vede dall'inquadratura però eh, sapete è meglio far vedere le cose quindi facciamo vedere che c'è dark Scusate ragazzi, se eh, questo passaggio, non, cioè queste inquadrature, non sono proprio sincronizzate alla perfezione, però ho cercato di fare del mio meglio, ragazzi. Come vedete, a questo punto, Dark è visibile, a questo punto, Dark sarà visibile. Eh, perché lo abbiamo voluto rendere visibile? Perché altrimenti il glitch lo potrebbe fare tranquillamente senza essere visibile allora ragazzi vi dico una cosa il terzo amico oramai non ci serve più ci serviva solamente nel primo passaggio che abbiamo visto a questo punto che cosa dobbiamo fare noi ragazzi mentre eh, il nostro amico in questo caso dark che sta tirando la eh, la maniglia della porta della portiera dell'auto eh, mentre lui sta tirando la maniglia della portiera noi andremo a intercambiare la retro custom o l'auto che vogliamo duplicare con altre auto che sono all'interno della base operativa preferibilmente ragazzi LG RH8 come ho già detto le LG sono le migliori come vedete la duplicazione è avvenuta il nostro amico ragazzi dovrà continuare a tirare fino a quando noi non saremo usciti dalla base operativa dopodiché potrà anche smettere di tirare ragazzi se smetterà prima, l'auto tornerà normale. Quindi a questo punto usciamo dalla base operativa. Fate bene attenzione a non fare tutti fuori, ragazzi, perché altrimenti sbatterete eh, fuori il vostro amico dalla base operativa e dovete ripetere il glitch. Se invece lo lasciate invisibile, invisibile è il vostro amico, che non vi interessa vedere dove sta, eh, il, diciamo, la, il menu tutti fuori non ve lo darà perché non verrà conteggiato in mappa non, non, non esisterà per il gioco quindi a questo punto ragazzi una volta fuori dalla base operativa dovremmo andare a chiamare l'auto che abbiamo appena duplicato quindi passiamo al, all'auto quindi ragazzi ci dobbiamo ricordare qual è l'auto che abbiamo appena intercambiato in questo caso ragazzi non sarà una Retrocast, ma sarà una lg rh8 che adesso andrete a vedere a questo punto aspettiamo che arrivi l'auto e chiamiamo il nostro centro operativo mobile ragazzi in questo caso servirà solamente base operativa e centro operativo mobile non dovrete chiamarlo tutte le volte basterà chiamarlo una volta sola ragazzi dopodiché sarete pronti e, e potete fare tutte le duplicazioni a nastro ragazzi a nastro come volete quindi ora che cosa dobbiamo fare? dobbiamo prendere questa LGRH8 che in realtà diventerà una retro custom e metterla nel nostro com ragazzi nel com dovremmo custodire una LGRH8 normale quindi fate bene attenzione a tutto ciò che vi dico ascoltate prima tutto quanto il video ascoltate quello che eh, vi serve più o meno però insomma i requisiti sono quelli e una volta che avete il tutto siete pronti. Come vedete il mio centro operativo mobile è pieno e c'è una LGRH8 dentro. Voi direte cazzo stai entrando con una LGRH8 e stai riuscendo. Ragazzi non vi preoccupate, questa LGRH8 diventerà una retro custom. Quindi a questo punto ragazzi che cosa dovete fare? Rimontate in macchina, uscite con la vostra LGRH8 dal centro operativo mobile scendete dal veicolo lo rimandate in base operativa e vi portate il centro operativo mobile dietro mi raccomando solamente quando la duplicazione è riuscita dovete entrare con l'auto prima non dovete mai entrare con l'auto finché non avete la LG o l'auto che state duplicando che è duplicata non dovete entrare nell'auto e la base operativa ragazzi deve essere esclusivamente anzi sempre piena perché altrimenti il vostro amico si sbagherà e vi salterà il glitch ragazzi questo glitch è dark l'abbiamo provato svariate volte è un glitch che funziona alla perfezione era un pochino che volevamo portarlo è un glitch massivo anche se servono due amici all'inizio, ma eh, il primo amico serve per una cazzata, solo per, per permettere al vostro secondo amico, quello che vi sta aiutando, che tirerà le portiere, di potersi unire una volta fatta quella cosa lì il vostro amico potrà anche andare a fare quello che cazzo vuole insomma non dovrà stare lì con voi in sessione il terzo amico ragazzi quindi a questo punto il glitch si riduce solamente a due persone quelle che avete visto ovviamente io e dark glitch io quindi qui ragazzi mi stavo impiccando con sto cazzo di com perché c'avevo il com con il muso lungo e come si dice è incazzato quello con il muso lungo no scherzo ragazzi quindi a questo punto io andrò a riportare il mio com, non a riportare, a portare il mio com nei pressi della mia base operativa ragazzi fate bene attenzione a non metterlo troppo vicino alla base operativa perché altrimenti eh, non vi comparirà il pallino azzurro quindi io consiglio, anzi io e Dark consigliamo, penso che lo sappia tutto il mondo di metterlo leggermente più lontano dalla base operativa in maniera tale che si veda il pallino azzurro ragazzi io qui lo vado a posizionare alla stradina di sinistra, quella che vedete qui a sinistra, e lo metto vicino all'attività. Lo metto in maniera dritta che mi compaia il pallino azzurro e siamo a posto così ragazzi. Quindi a questo punto l'unica cosa che dobbiamo fare è rientrare in base operativa ragazzi. E qui troveremo già il clone, l'auto che si è già clonata. Però, non è ancora definitivo ragazzi e adesso vi faccio vedere il perché non è ancora definitivo io adesso qui ho rimandato prima l'auto in base operativa però voi potete anche arrivare fino vicino alla base operativa con l'auto mollarla, rimandarla indietro con il motorcycle club mi raccomando ragazzi rimandate sempre l'auto con il motorcycle club e entrate in base operativa a piedi ok ragazzi spero di essere chiaro dark mi ha lasciato sto compito sto duro compito di cercare di spiegarvi al migliore dei modi questo glitch spero di esserne all'altezza, ragazzi quindi adesso andremo a vedere perché ancora non è salvata l'auto ok allora noi ce l'abbiamo l'auto in base operativa vedete che dark ne ha due vicino ok però quella che dovrebbe essere una lg retro custom in realtà non lo è, è ancora una LGRH8. Quindi ci manca da fare l'ultimo salvataggio, ragazzi. Quando sembra un glitch difficilissimo, vedete quella lì, me la segna come retro custom, ma in realtà, cioè la vedete come retro custom, ma in realtà è una LGRH8. Quindi a questo punto noi per validare la nostra duplicazione, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere questa auto, uscirla nuovamente entrare nel com e a quel punto sì che avremo fatto la duplicazione ragazzi fidatevi una volta che ci avete preso la mano questo glitch è una bomba vi potete fare le auto a nastro così proprio come ho già detto prima una dietro l'altra senza nessun genere di problema ragazzi anche perché come ho già detto il com non sparisce il com rimane lì avete tutta quanta la disponibilità che volete e che, che vi serve cioè non dovete stare lì ogni 3 minuti o cosa no qui fate un'auto ogni 2 minuti no non dico i tempi perché sennò poi qualcuno si incazza però comunque è abbastanza rapido il glitch come ho già detto in sé non è difficile ragazzi dovete semplicemente capire bene come va fatto quindi a questo punto ragazzi ora quando abbiamo convalidato nell'ultimo passaggio possiamo rientrare nella base operativa e qui possiamo rientrare tranquillamente nella nostra base operativa con l'auto che non accadrà nulla l'importante è che ci appare appaia no apparisca che cazzo sta dire che ci appaia sempre la eh, scritta base operativa piena e ci dica di sostituire questo accade se voi nel vostro COM avete una LGRH8 se voi non avete un cazzo quando cominciate a fare il glitch la vostra LGRH cioè la base operativa vi si bugga ve lo dico prima quindi ricordatevi la LG rh 8 dentro il COM a questo punto ragazzi io rimando la rh 8 dentro il COM sostituendo l'auto come avete appena visto e mi sono fatto la mia duplicazione qui adesso andremo a farne un'altra con Dark, ma eh, niente di che, insomma, vedete, ragazzi, abbiamo LG Retro Custom quindi voglio dire: è abbastanza semplice come glitch. Non vedo tutta questa difficoltà, ve lo vado a far rivedere e a rispiegare un'altra volta passo per passo quello che dovete fare, cioè il passaggio della duplicazione. Perché il primo passo ve l'ho mandato a Rallenti, spero lo capiate. Il passaggio della duplicazione è questo ragazzi mentre il nostro amico tira noi scambiamo la l'auto dopodiché quando arriviamo fuori chiamiamo la nostra lgrh 8 come andremo a vedere adesso guardate ragazzi voi sapete che abbiamo scambiato e che lì ci sono tre auto ma in realtà ce ne sono solo due scusate ma io qui ho sbagliato sono andato in un'altra da un'altra parte invece di andare nella base operativa ma era un attimo perso perché comunque eh, nel farlo ci vuole, cioè, ci vuole un po' noi lo stavamo praticando lo stavamo facendo e stavamo cercando di migliorarlo il più possibile e sinceramente ragazzi meglio di così non ci viene quindi chiamate la vostra LGRH8 che in realtà avendo fatto la duplicazione è Una retro custom, ragazzi, potete duplicare auto Arena War, potete duplicare qualunque tipo di auto, non mi fate domande, posso duplicare la deluxe, o posso duplicare l'oppressore? Sì, e potete duplicare, ma non ci fate in cazzo perché non valgono 2 milioni. Ancora che state con la testa che se un oppressore costa 2 milioni, quando la duplicate vale 2 milioni. Non è così, ragazzi, non è così. Quindi a questo punto prendete l'auto, entrate nel centro operativo mobile. Come state vedendo, ragazzi, riuscite dal centro operativo mobile con l'auto, la rimandate in deposito con il Motorcycle Club, cioè non, eh, non è niente di difficile, ragazzi. E una volta fatto questo, siete pronti per rifare tutto quanto il glitch che avete visto prima. Quindi, arrivati qui ci avviciniamo alla base operativa, io mi avvicino ma non entro alla base operativa perché altrimenti perderei il leach e eh, si sbaccherebbe anche Dark giustamente vado in Presidente, Motorcycle Club, rimando il veicolo in deposito e entro a piedi ragazzi quindi a questo punto abbiamo l'auto che però manca l'ultimo salvataggio come quello che abbiamo fatto prima né più e né meno un'altra cosa ragazzi, quante più auto avrete dentro la vostra base operativa quanti più cloni potrete fare perché basterà scambiarle le auto e fare dei cloni quando finiranno le vostre auto dentro la base operativa prendete e chiamate LGRH8 non so con quello che cazzo volete voi dal, dal meccanico e le mettete in base operativa niente di più semplice ragazzi niente di più semplice quindi a questo punto saliamo sull'auto che non è in realtà ancora una retro custom e l'andiamo a finire di modificare cioè a finire di salvare neanche modificare ragazzi entriamo nel nostro com ci darà che il com è pieno perché giustamente c'era la lg che abbiamo intercambiato quando siamo entrati e a questo punto l'auto è nostra come avete visto nel corso del glitch ragazzi le targhe cambiano quindi non servono targhe personalizzate per fare questo glitch e menate varie l'unica cosa che vi serve sono due amici una base operativa e un com, ragazzi meno requisiti di questo con dark per fare un glitch massivo non siamo riusciti a farlo in compenso ragazzi abbiamo un glitch un give a card two friend, scusate due friend a due persone si sì, a due friend <ride> In pratica eh, potete farlo voi con chi vi sta passando l'auto. Solo che oggi non abbiamo avuto tempo per girarlo, non c'è stato tempo e quindi non so, magari lo porteremo domani, vedremo. Tanto comunque mi sembra che un give car c'è. Vedete l'auto che va avanti e indietro dal com a qui. E che altro dirvi ragazzi? Meglio di così io non so che altro fare veramente io dar che non sappiamo più che altro cazzo inventarci perché questo è un bel glitch massivo se avete pazienza eh, lo fate e potete fare anche tanti soldi se non avete pazienza ragazzi va attaccata al cazzo che ve devo dire io qui stavo intercambiando però poi ci ho ripensato perché ho visto il minutaggio del video che era un po' troppo e ho, ho lasciato perdere non ho più fatto la duplicazione ragazzi però come vedete qui potevamo fare un'altra duplicazione e il glitch sarebbe stato fatto e avevamo ancora un'altra auto, però, qui non come ho già detto, non l'ho fatto perché comunque erano già 18 minuti per spiegare questo glitch. Mi sembrano abbastanza lunghi, però lo volevamo fare senza tagli ragazzi per cercare di farvi capire bene come funzionava. Una volta fatto il tutto, basterà fare tutti fuori dalla base e il vostro amico, come vedete, uscirà fuori dalla base operativa e il glitch sarà terminato ragazzi detto questo ragazzi non ho nient'altro da aggiungere un saluto a me da me e un saluto da Dark anche se in questo momento non è con me al prossimo video belli ciao